Buongiorno, ciao! Oggi inizio questa sessione con un, con un concetto, i limiti ci circondano, ma perché sono dentro di noi? Quindi oggi ho intenzione di scalare il comò. Beh sì, è vero, scalando un comò uno rompe delle barriere, però oltre a questo, ma cosa può fare scalare un comodo? Ti racconto una, una mia esperienza. Io spesso ho avuto a che fare con persone molto più alte di me, a insegnargli ad arrampicare, e una domanda rincorrente era, ma come fai tu ad arrivare a quella presa se non ci arrivo io che sono molto più alto? E, come fai? E, la mia risposta è che io pratico l'allungamento. Ora iniziamo con l'esercizio. Primo esercizio sdraiati per terra davanti a, al comò anche un muro sarebbe l'ideale che sia abbastanza che possa aderire un po', insomma se sia rumido è meglio il muro mi sa che tende a scivolare dipende da, da come è fatto Allora io intanto ho il comò qua davanti comunque tu cerca di fare quello che riesci con quello che hai ovviamente e, anche perché il concetto è proprio questo cioè quello che abbiamo ora a disposizione è questo e lo sfruttiamo allora, mi pongo qua davanti, la distanza è che tu arrivi, devi arrivare alla parete senza avere, diciamo, grossi problemi, ok? Quindi, ecco, così, facciamo così. Allora, da qui, che fai? Ti alzi, in questa maniera qua, e fai dei passi con le mani, ok? Salendo, quindi per ora facciamo tre passi e poi riscendi, ok? Se hai difficoltà nello scendere facendo passi al contrario perché comunque eh, vedrai che eh, insomma non è facile quindi che fai? Ar eh, quindi arrampi sali uno due tre e quattro e poi per scendere scivoli su sulla parete su quello che è la nuova parete ok questo lo puoi fare due tre volte tre volte diciamo è il numero 3 a me mi piace mi gusta questo 3 eh, beh, è già un'idea, niente male, e vedrai che qua <ride> arriva, arriva, arriva sul lavoro dei, dei lombari, arriva sulla società appunto del, del sistema muscoloscheletrico, quello che riguarda la colonna, e quindi dai in movimento alla colonna, la fai respirare, quindi eliminando tensione. Lì per lì c'è una percezione di dolore, però attenzione che è un dolore diverso, non è che non è un dolore di sofferenza, è che lo senti, banalmente lo senti. Detto ciò, ora incominciamo a fare degli incroci. Quindi noi facciamo un braccio, lo tieni a terra, e con l'altro cerchi di sorpassarlo, senza alzare il bacino alla terra. Fai questo. Quindi non solo di lato, ma anche in alto questo, e dall'altra parte, così rilassi tutto e lo fai dall'altra parte, questa cosa qua. Ok? Se hai difficoltà ad allungarti, puoi anche fare la variante camminare con le dita sulla nuova parete, di qua, e camminare allungandosi il più possibile, senza sforzarsi, perché perché questo è un concetto di allungamento. Allora, se uno impone l'allungamento, che vuol dire che tu mandi, un, diciamo, uno sforzo che rappresenta una scarica elettrica che arriva al muscolo, e questa scarica elettrica fa contrarre il muscolo. Quando il muscolo si contrae, si accorcia. Quindi dobbiamo imparare a lavorare, a fare delle azioni, senza contrarre il muscolo, cioè farlo lavorare in eccentrico, cioè in allungamento, in questo caso, Ok? Allora, detto ciò, questi sono due, due esercizi, propongo anche il terzo, non di più oggi, eh, che è la, la decontrazione, quindi andiamo a fare il lavoro opposto, mettendoci in questa situazione qua. Quindi poni le punte dei, dei, dei, dei piedi, appoggiate per terra, vai come se andassi in ginocchio e ti metti come se spingessero leggermente indietro, quindi devono stare più avanti rispetto alle spalle, larghezza più o meno delle spalle un po' più aperte e, e rilassi così, una volta che tu acquisisci questa posizione puoi riuscire a rilassare anche la testa, la molli verso il basso e la mantieni, mantieni in questa posizione, poi inizia a lavorare con la respirazione, la respirazione, lavorare con la l'espirazione vuol dire fa lasciarla libera. Questa è la respirazione. Senza forzare. Questo me l'ha insegnato, il mio insegnante di, di, di immersione subacquea, con la bombola, diceva slowly and deeply, quindi lento e profondo. In questa maniera noi favoriamo l'adattamento muscolare, cioè il rilassamento. Cioè non dobbiamo spingere, non devi fare nulla, devi cercare di permettere al corpo di adattarsi, ok? In questa maniera facciamo un lavoro che comunque coinvolge tutta la schiena e tutti i muscoli della gamba, i flessori della gamba, quindi pso, aspiriforme, adduttori, tutto quanto, e tutto quello che sta dentro il bacino, quindi comunque fa bene alla scioltezza del bacino, oltre che allentare appunto... Il lavoro sulle vertebre torsanti le vertebre va bene a domani